Buongiorno e ben arrivate, bimbe! <ride> Ma perché? Mi manca sempre una bambina! Ma Eccola! Come è andata a scuola? Bene! Tutto bene? Sì! Sei felice? Sei... Dove sei? Dove sei, Monella? <ride> <ride> che bei dentini! Vabbè, allora parlo con Vanessina. Amore, cosa ti è successo a scuola? Viene. Come niente? Mi hanno detto che ti è uscito sangue ah, dal naso sì. E perché? Sai che a Vanessa è uscito sangue dal naso oggi, Ancora oggi a scuola? Uh -huh. Ma tanto amore? No Ma come l'altra sera a casa? No Di meno Sei stanca? Sì, profano Andiamo dalla nonna Elisa a far merenda? Va bene? Dai. Siamo arrivate dalla nonna E dal nonno No, l'ascensore non si blocca se salti, però non bisogna comunque saltare no, dentro l'ascensore. Ah si? Sì? Allora si blocca, allora non si salta. Dove siamo? Nella nuova casa? Dei nonni. Dei nonni. I nonni hanno cambiato casa, Anastasia? Sì. Allora, i nonni hanno cambiato casa, hanno traslocato da pochi giorni. Io In devo dare una cosa. In questo palazzo. Devo dare una cosa al nonno e quindi oggi siamo venuti a fare merenda qua. Hai ragione, perché l'ascensore si apre da questa parte, è Martina. vero, mi ero dimenticata. Eccola! Che bella! Che bellina! Che è? Non la vedo? Ah Olivia! Ciao, per me. Guardate che bella la porta della nuova casa dei nonni, è bellissima Permesso Ciao, nonna Elisa. Ciao, ciao, ciao ciao! finalmente nella nuova casa. Questa è la cucina della nonna e abbiamo già preparato la merendina cosa mangiamo di merenda? ma non le vedi? c'è una sola? no ah, adesso te ne do un'altra io non mangio anche questo dopo tutte e due? sei sicura? e tu Ani cosa mangi? Bale? Scusa? anche tu la crostatina Ani ah, mangi ancora? quante merende fai? Eh? ma a scuola mangiate hai mangiato a scuola? dimmi la verità si e che cosa hai mangiato? Te lo ricordi? Io lo so cosa c'era. Pasta e sugo. La pasta e sugo. Io passo il sugo e la carne. Bravissima. Era buona pasta e sugo quindi oggi, Vane, non era al dente che a te l'altra volta non ti era piaciuta? Oh, bene, bene. Anche tu la carne? Sì. Mm. E tu cosa stai mangiando adesso? Le patatine? Mm? Dolce e salato? Amore, ma stai ancora mangiando anche il panino adesso? Ah, allora, avete finito di fare questa super merenda? Dai, facciamo vedere la casa nuova della nonna che poi dobbiamo andare a casa nostra a studiare. Non so. È sparita Anastasia. è sposta. Dai, dove è andata Anastasia? Allora, cominciamo a far vedere la cameretta. Questa è la cameretta nuova. I mobili sono sempre gli stessi. Nonno finisce di fare gli ultimi ritocchini. Questo è il bagnetto con questo super box doccia gigante doppio. Avete trovato Anastasia? Non c'è. Non c'è Anastasia. È Guardate che bella sala grande. Eh, ho sentito una vocina, ma non la troviamo. Dov'è la monella? Anastasia si nasconde sempre. L'hai trovata? Anastasia. Proprio a questa passione. Eccola qua, il nuovo comodino della nonna, Anastasia. Che dite? Andiamo a casa? Dovete fare i compiti. Poi veniamo con calma una sera. Eh? Pomeriggio, Sì, eh? Eh sì. Mi dai un biscotto, fammi. No, andiamo, Ani, basta mangiare. Allora, pronte per tornare a casa. Salutate la nonna. Ciao, amore mio. Ciao Mancio nonna. Bacino. Eh, ah. senza girarmi. Che belle nipoti che ho. Eh. È una bellissima figlia. Eh, certo. Eh. È una bellissima nonna. Eh, eh, eh, da qualcuno abbiamo preso, insomma. Ciao amore. E fa il bellissimo nonno. Eh. Eh. Va eh. bene, allora ci vediamo. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao nonno. Scrivete nei, commenti, scrivete nei commenti se vi è piaciuta la mia casa nuova. Va eh. bene, bravo ciao, ragazzi. Sei pronta a studiare? Come sempre del resto. E tu hai dei compiti li hai, signorina? No, andiamo a casa. Vane, fai i compiti, Buon per favore. Ragazzi. Per favore. Scusa un secondo, Anastasia. Sono le 6 di sera, Vanessina. Uh -huh. Dai, eh. Ti ho fatto svagare un pochino oggi, però adesso fallo. Tanto che non hai tanto, giusto? Hai solo da studiare un riassunto. Già il riassunto è più corto di un testo. Uh -huh. Mi fai questo a favore? Dai. Guardate un po', l'ho fatta ieri poi Ma sei bravissima, devi ricalcare questi disegni. Ma sei sì, brava, parte. ma che brava, amore! Bello. Poi ce, fai... poi ce lo fai vedere quando è finito. Sì. Brava. Ma manca pochissimo. Ricordati che abbiamo lasciato a casa il libro delle greche. Eh? Se ne hai bisogno, è qua. Mamma, ah, sì, due ore later, bimbe. Ma, ma ne stai ancora studiando? Ma che Cosa hai fatto tu? Oddio. Mamma che bello, una specie di capannina. Così, così lei non ha paura. Ah, e di che cosa doveva avere paura? Eh, eh, Adesso il gatto è con noi, allora è ah. gatto qua sotto la grappia! Eh, certo. E certo, poi... Poi allora lei tu piange, sei. ho capito, Vane. Mm, poi... Invece di addormentarti col gatto, hai finito di studiare. Guarda no. che tardi, Vanessa, dobbiamo andare a dormire. Che cosa stai studiando? E cosa stai studiando? Eh, I sumeri, i sumeri vuoi vedere le tue unghie? Ah, sì, ragazzi. Oggi ho fatto le unghie. Guardate che belle, vi piacciono? Se vi piacciono, scrivetelo nei commenti. È vero. Dai, amore, eh, che dobbiamo andarci ancora a lavare. Per favore, Vanessa. Vieni. adesso ho messo un altro cuscino qua mmm che bello amore così i bimbi non cadono dal letto vero? e così almeno io c'ho ancora spazio qua eh? per poter giocare? No, per poterti però... mettere? devi mettere il tuo posticino senti Anastasia ma nel frattempo che Vanessa finisce di studiare perché io e te non ci andiamo a preparare per fare la nanna? Sì! eh? ti va? guardate l'opera, guardate cosa so fare non farti male, no. non cominciamo eh che Vanessa... guarda che Vanessa ti fa inciampare ci sono i suoi piedi madonna anch io, anch io. sei da gara cioè bella. veramente okay. tu guarda pur di, di non studiare faresti di tutto oh, eh. ecco. boh ragazzi bella. anche stasera finisce male dai, Io <ride> no dai no <ostia>. dai <ride> Aspetta, guardate, che guardate, Aspetta, che mi fa ridere? Aspetta, che mi fa ridere, Vanessa. Non fare, non è, no, no, no, no, no, no, non ti lanciare guarda. che non sei capace. Non fare la scema, brava, Anastasia. Devi darti di, la spinta con gli addominali con le ossa che hai anche nella pancia. Tu sei tutta ossa anche in pancia. No, non si fa così. Guarda che ti fai male. Tu devi abbassare la testa e andare giù con. Eh, eh, devi darti la forza cosa? Eh. Madre Ci risiamo anche stasera Non possono vedere una telecamera accesa che si esatta Eh? Ani, ascoltami, ascoltami un secondo Guarda che tu ti spacchi l'osso del collo perché non sei capace e ti dai troppa spinta O devi farlo con calma Metti giù la testa e ti spingi dopo Ah, sì, brava, brava. Ragazzi, ditele che è stata bravissima così non continua più. Guarda me. No, adesso Vanessa adesso mi arrabbio. No, Guardate. ma io no. uno, due, tre. Vane, Vane. Guardate, ragazzi, sei fatta male? Guardate. Guardate. A ma poi in aria, eh. ok. Adesso aria. spengo poi la aria. telecamera e io, e Anastasia, andiamo in aria. Pan... Ilaria. Ilaria. Smettila, Vanessa. Bravissima. non lo fare più che rompi il letto eh Vanessa rompi il letto basta io mi spengo io e adesso mi arrabbio vai amore laviamoci lave i dentini che l'abbiamo caricato io caricato lo faccio Prima di lavarti i denti cosa si fa? Lavare i denti Sì ma vai Anastasia ma ti devi mettere una fascia in testa Ma come fai a lavarti la fascia senza fascia? La faccia senza fascia La fascia senza fascia Dai, prenditi una fascia oh, A secco ti sei lavata Guardate oh. Ti ricordi che stamattina ti era uscito sangue dalla bocca Quando siamo andati a scuola? No quando ci siamo svegliate Ma anche a scuola cosa ti senti? Ma dai ma non si può lavare così Veramente Cioè ragazzi ma si può lavarsi la faccia Come fa Anastasia Senza nemmeno mettersi una fascia nei capelli No ma è inutile che mi fai l'applauso da dietro Dove sei? Vieni qua Cioè mi conti Bisogna, Anastasia, bisogna mettersi una fascia in testa, mamma, per favore, mi aiutate. Ma glielo scrivete nei commenti, poi gli faccio leggere che ancora non sa leggere. Glielo scrivete nei commenti che bisogna mettersi una fascia nei capelli, grazie. Dai, laviamoci i denti eh dai coniglietto. squid squid sei il un piccolino o sei una io, coniglietta? alcune volte il gatto lo chiamo coniglietto perché, perché lui fa sempre si mette così eh si? Sì, i dentini da coniglietto? Sì, da fuori ah, veramente sì, anche se abbiamo gatto, un gatto coniglio? Se infatti se chiami Gatto Fabrizio Luì Si gira, è, si, si, si, Eeeh, gira Non è vero, ma chi te l'ha detta sta cosa che si oh, chiama il gatto Fabrizio allora, si allora. gira Si sì, vabbè, vatti dentro ah, ah. Brava Ancora, deve smettere di funzionare, lo sai, deve durare due minuti il, il tuo spazzolino dura due minuti, dopo due minuti fa un suono diverso e vuol dire che sono passati, ok? La piramide sociale all'interno della città stato oltre a Nelson... Ah, ma che mare, ma cosa c'è? Ah, Uff, uh, cos'è stato? Ah, che brividi! In verità mi si è scaricato lo spazzolino. Ah, ancora? Non ma no? solo scaricato. E allora abbiamo sbagliato caricatore perché ne abbiamo tanti, eppure si infilava allora... bene. Ero sicurissima fosse quello giusto. Vabbè, li hai lavati un po', giusto? Sì, perché c'è. Eh? Dai, sciacquati la bocca. Andiamo a vedere la vana, dai. Sì. Ma no, vabbè, eh, non ci credo. No, non ci.. No, si è addormentata. E io adesso mi incavolo Adesso mi arrabbio Perché non esiste Che lei si addormentata Con il libro qui aperto Anastasia Anche stasera Non ha studiato Vanessa Vane Vane Maica. Ma è Madonna sei bollente Vane Bene, è, è bollente Ma Mi cosa... sono ghiacciata Tocca Sì veramente Mamma mia oh, Che è il morto E è il malato Vane Vane tocca! Vane, tocca. cosa c'è? Madonna, ma che è? è? Vanessa? Quella la pancia, tocca, tocca. Calmati, calmati. Avrà un po' di febbre, tocca tranquilla. Rilassati. Mamma mia, oh, Vane, sveglia, Vane, oh Vane, sveglia. ma cosa c'è? Ma stavi bene fino a due minuti okay. fa, cosa c'è? Hai freddo, Ani? Gira di là e tira lì giù il piumone. Vai, dai. Che e io vado a prendere. C'è un ragno. Come c'è un ragno? Ma che schifo. Come c'è un ragno? Oddio, che schifo. Mamma mia, ma dai! Mamma mia. Ma eh, che Ma dove? Vanessa. Ragno. Ma che cazzo! Eh. Ma Anastasia, ma Vanessa è stata morsa da... Oh, ragno. Oddio, Ani, Ani, Ani, Ani, Ani, Ani, Ani, Ani è stata morsa dal ragno, Vane, ti ha morso il ragno, Vane, Vanessa, hai sentito dolore, eh, cosa hai sentito, raccontami, dimmi, non so cosa devo fare, dimmi cosa hai sentito, ti sei sentita pungere, hai sentito un bruciore, del freddo, Vanessa, Anastasia, hai preso la carta? Sì. Togliela, Butta... non ce la fai? A sì. me fa un po' schifo. Prendila, vado a buttare subito di là, eh, in bagno. Non che fai schifo. Fai. Ascoltami, Vane. Vado a prendere una tachipirina. Vado a prendere una crema cortisonica. Arrivo subito, eh. Ragazzi, Vanessa è stata punta da, da un ragno e gli si è gonfiata tutta la, la, la, il collo, la parte dietro del collo. E ha la febbre, le è venuta la febbre. Ma io non pensavo che un ragno facesse veramente Prendiamo tutto questo febbre. male. E devo prendere una pomata al cortisone, ragazzi. Scrivetemi nei commenti ah, come, sì. cosa devo fare perché è già capitato. Ma gli si era molto gonfiata la parte, però la febbre non era mai venuta. Quindi sono un po' preoccupata. Oltretutto, adesso è molto tardi, è sera. E speriamo che le passi con, con la tachipirina e con un po' di pomata al cortisone. Scrivetemi nei commenti commenti se a voi è già successo oh, e eh, come avete risolto la cosa brava questa è una pomata al cortisone bravissima cominciamo a metterle quella però aspetta ho visto che c'era del sangue prendiamo un pezzo di carta ah no ci sono i tovagliolini di là in cameretta prendiamo i tovagliolini così tamponiamo un pochino Cos è successo? cos'è successo? cosa c'è? Ani non mi fare spaventare perché... cosa? cosa? cosa è successo? guarda Ma... guarda No, no, no, no, no, qui c'è da chiamare il dottore, c'è da chiamare il pronto soccorso. Com allora, ascoltami, prendiamo un tovagliolino e cominciamo a tamponarle almeno la parte dove c'è sì, il sangue. Tu intanto metti. Posso metterlo io? Sì, amore. Allora... Prendi un tovagliolino, sono lì davanti ai tuoi no, occhi. No. Ecco, Vai. Che devo fare? Tamponali. Beh, devo mettere quella farina. Li vuoi mettere, fai così, amore, non toccare tu. Mettili un goccino di questa pomata su, qua sopra. Sì. E, e, e poi gliela passi così Poco a poco sulla, sulla ferita Ok l'hai messa? Sì. Ok vai adesso sulla... vai sulla ferita e glielo tamponi eh? Glielo picchiato ah. Dietro il collo amore No ma non sugli occhi Dietro sul collo Fatto? Brava amore brava Bravissima Adesso devo chiamare un attimo il pronto soccorso Vediamo se mi rispondono ok? Ma non si sta togliendo Amore non si deve togliere Devi solo mettergli la crema che le aiuta ad assorbire il veleno del ragno Ok? E' a guarire Va bene? È caldo, è caldo Aia! Adesso le do la tachipirina mi Ma cosa facendo. ti sta facendo il gatto a te? Ma sto gatto non se lo poteva mangiare sto ragno invece di far mordere Vanessa Eh per... così moriva il gatto Ma va che Ma i gatti va. non muoiono, si mangiano di tutto Ok, chiamiamo il dottore Speriamo che mi rispondano No. ah sì, buonasera, buonasera. Chiedo scusa se la disturbo. Senta, mia figlia è stata morsa da un ragno e volevo, sì, sì, sono sicura che è un ragno perché l'ho trovato vicino al cuscino dove appunto lei sta dormendo. Senta, eh, le è venuta la febbre, molto calda. È venuto... Sono venuti con gli occhi viola e ha un morso dietro molto viola, anche quello con una puntina più, più, più accentuata, rossa di sangue. Cosa posso fare? Sì. Sì? sì, le ho già messo una crema al cortisone sulla puntura E pensavo appunto di darle anche la tachipirina, giusto? Va bene oh, sì, Dice? Secondo lei in tempo qualche ora le passa? Va bene, va bene Al massimo vengo là, va bene con la bambina, certo Grazie, grazie, buon lavoro, buonasera ma cosa ti ha detto? E niente, mi ha detto che eh, andava bene la crema al cortisone Di darle anche la tachipirina Ma di stare tranquilla che comunque Entro un paio d'ore dovrebbe migliorare okay. eventualmente ha detto che se non migliora Di portarla in pronto soccorso eh Anastasia, al massimo tu resti con papà Adesso le do la tachipirina E aspettiamo un pochino Poi vediamo come sta, ok? Mm -hmm. Ani, come va? Bene, non Davvero? Come sta? vediamo? Oh, non c'è più! Vediamo come sta? Oh, ah, è passato! Sì, si è asciugato! Vediamo! Vediamo gli occhi! un pochino rosso, però! Vane! Come stai? Io ti sento più fresca! Come stai? Mi sento bene! Ti senti meglio? Eh? Cosa è successo? Sei stata morsa da un ragno, amore. No, infatti. Abbiamo trovato un ragno sul cuscino e avevi uno sfogo dietro bruttissimo. Ma senti, mamma? Guarda qua, viene. Sì, sì, sta meglio. Non sei neanche più calda. Ti senti meglio? Ti è passato il freddo, i brividi. E eh, allora puoi iniziare a studiare. Vai, vai a studiare. <ride> Eh vabbè io ho dovuto chiedere un consiglio per forza Anastasia quando un bimbo o comunque anche un adulto sta male soprattutto di notte si chiama il pronto soccorso o la guardia medica e si chiedono informazioni ho dovuto chiamare il pronto soccorso Vanessa mi sono preoccupata dovevi vedere cosa avevi dietro il collo sicura che stai bene respiri bene prova respiri bene non senti nessun fastidio ai polmoni niente Ok, dai, allora niente, andiamo, finisci di studiare se te la senti, se no ti scriverò la giustificazione sul diario, va bene, per domani? Eh? Salutiamo i nostri amici, diamogli la buonanotte, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione in su! Ah, Ciao! Buonissima! <ride>